Ciao amici Mr. Gadget, siamo pronti a presentare un altro prodotto molto interessante, parlo del nuovo OnePlus 6. Allora la confezione che vedete qui, bella voluminosa e che potete vedere anche in tutto il suo eh, splendore è quella di OnePlus 6, il prodotto che proprio in queste ore viene eh, presentato ufficialmente a Londra per il mondo intero. Vediamo eh, immediatamente che cosa eh, offre la eh, confezione. Intanto il eh, telefono, poi torniamo eh, su eh, questo oggetto. Eh, dentro la confezione anche eh, una cover in TPU che trovate eh, all'interno eh, della eh, scatola e poi il Dash Charger, anche questo è uno dei eh, dettagli insomma, che eh, caratterizzano questo telefono con la possibilità nel giro di pochi minuti di ricarica eh, di avere oltre il 50% di autonomia e poi eh, abituale eh, cura dei eh, dettagli per la realizzazione dei eh, cavi e dei eh, connettori, vedete il cavo insomma con il richiamo del colore rosso con il connettore eh, USB Type-C. Questo dunque, quello che viene trovata nella scatola, che abbiamo detto eh, viene proposta a 519 euro nella sua eh, versione eh, base, quella cioè eh, con il telefono con 6 giga di ram e con eh, 64 giga eh, di eh, memoria. Vediamo il telefono con il notch, forse per vedere meglio il notch è bene cambiare eh, lo eh, sfondo, eh, applicare lo sfondo in modo tale che sia eh, più evidente insomma quello che è il eh, notch su un eh, display comunque molto grande, un display eh, che ci dà addirittura 6,2 pollici eh, di eh, diagonale con una ratio che è eh, 19 noni. È un display di tipo amoled quindi con una qualità notevole vorrei farvi proprio vedere eh, il eh, tipo di leggibilità no, del display guardate io eh, uso un angolo eh, piuttosto ardito eh, di eh, ripresa vedete anche con i riflessi tutto sommato eh, una buona leggibilità sempre dando un occhio al eh, telefono da vicino, eh, il, la fotocamera posteriore, vedete, in posizione verticale spostata rispetto alla posizione angolare superiore, attenzione che la eh, fotocamera doppia, 16 e 20 megapixel sono eh, i due sensori, ha anche la stabilizzazione eh, ottica dell'immagine, il sensore delle impronte digitali rimane in posizione posteriore, faccio notare eh, però ecco un eh, dettaglio che il sensore non è più con il, la classica forma, eh, proprio rotonda ma in questo caso eh, una scelta secondo me esteticamente eh, un po' più eh, sofisticata così come eh, comunque eh, gradevole eh, è la posizione eh, della fotocamera che sporge leggermente, eh, questo è un dettaglio che eh, insomma, vorrei mostrarvi: vedete questa è la sporgenza eh, della fotocamera però tutto sommato eh, diciamo che non è eh, assolutamente eh, un eh, dettaglio fastidioso. Eh, vi ricordo sempre eh, ovviamente alcune cose importanti, Android 8.1 a bordo di eh, questo telefono, abbiamo detto eh, 16 e 20 megapixel per la doppia fotocamera eh, posteriore, 16 megapixel per eh, la eh, fotocamera anteriore che è in grado di girare eh, filmati a 1080 eh, pixel eh, per quanto riguarda la fotocamera principale invece come detto da 16 20 megapixel si arriva anche a girare eh, filmati in 4k a 60 frame al secondo poi con calma eh, vedremo eh, ovviamente nei eh, prossimi giorni alcuni di questi eh, dettagli. Software praticamente stock eh, lo vediamo eh, nella sue caratteristiche principali, questo è il launcher, tra l'altro ufficiale, vedete con uno swipe in questa direzione che permette di accedere a questa che diciamo è una sorta di hub di controllo del telefono con un movimento verso l'alto si accede invece alle applicazioni che si controllano con un movimento verticale Mm, un dettaglio importante riguarda ad esempio il pulsante allora il pulsantino che controlla eh, essenzialmente l'accensione o lo spegnimento eh, delle suonerie è stato spostato è stato messo dal lato opposto questo permetterà di utilizzare delle cover che eh, chiudono il telefono eh, a eh, libro. e un dettaglio importante che vorrei farvi notare è che quando adesso spostate l'interruttore eh, viene indicato quale modalità è stata attivata, peraltro c'è un'altra cosa che vi faccio eh, notare che è stato spostato l'ordine, finalmente adesso si passa da suoneria a vibrazione e l'ultima invece è il eh, silenzioso completo, questa è una novità secondo me eh, molto molto gradevole. Eh, il telefono ha una eh, fattezza secondo me molto eh, ricercata, vi faccio notare eh, su questo lato il eh, volume rocker eh, con il eh, cassettino poi per eh, l'inserimento delle sim, sulla parte posteriore vedete telefono con eh, struttura molto pulita, eh, quest'altro lato con il pulsante per eh, accendere e spegnere le suonerie e poi il eh, pulsante di accensione del telefono telefono c'è lo sblocco con il viso probabilmente avrete visto che guardate se io sblocco il telefono e guardo il telefono il telefono si è sbloccato senza che io abbia usato l'impronta digitale sul retro nella parte inferiore come ve lo faccio vedere da questa parte nella parte inferiore c'è il connettore usb type c l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo e poi l'altoparlante per la riproduzione audio abbiamo detto dunque display AMOLED da 6,2 pollici, la batteria eh, è da 3300 mAh, eh, comunque con eh, un'ottima autonomia, eh, dentro questo telefono, eh, a seconda del modello, 6 o 8 giga di RAM, 64 o 128 eh, giga di memoria interna e il processore, lo Snapdragon eh, 845. Nei prossimi giorni ci troveremo, insomma, per eh, un incontro approfondito di questo smartphone, qui vedete il colore eh, lucido del telefono ce ne sono tre di colori in arrivo, c'è anche una versione con un nero opaco e poi ci sarà una versione limited edition bianca, opaca con un effetto perlato secondo me meraviglioso semplicemente eh, fantastico ehm, il prodotto andrà in vendita nei prossimi giorni esattamente la prossima settimana a Milano ci sarà un pop up store eh, nel eh, cuore della città in via molino delle armi e quindi la possibilità il 21 di maggio di mettere le mani su questo telefono andando allo spazio Velvet. Ci troviamo nei prossimi giorni per una recensione più completa, se avete qualunque domanda scrivetela qui sotto se state guardando direttamente su YouTube e io ovviamente sarò eh, in grado di rispondere a tutto quello che mi chiederete. Eh, ricordatevi di iscrivervi al canale, eh, di invitare tutta la vostra famiglia eh, a farlo, anche tutti eh, i vostri eh, parenti, eh, se non lo farete il vostro OnePlus vi cadrà dalle mani appena arrivato. No, sto scherzando! Eh, ciao, ci troviamo presto per la recensione, buona giornata!